Ah, ho fatto l'errore. Un anno fa, più precisamente il 5 febbraio del 2019, feci uscire un video inerente a Percy Jackson in merito alla notizia sulla possibilità dell'uscita del terzo film appunto su Percy Jackson. E diciamo che ne ho approfittato anche per esporre il mio parere in merito ai due precedenti film. Sono stato un po' impulsivo in quel video. Era tutto quanto improvvisato, tutto fatto a caldo, basato su una speculazione. Avrei potuto fare di meglio. Avrei potuto organizzare bene il discorso, contestualizzarlo meglio. E allora perché riprende dopo così Tanto tempo questo argomento Diciamo che mi sono sentito un po' Obbligato Sì perché praticamente dopo quel video è arrivata una marea Ma proprio una marea di gente Intenta di esprimere il proprio parere Non solo in merito al video Ma anche in merito al lavoro svolto Sui due film di Percy Jackson E io ero molto felice Se non addirittura Spaventato Perché non mi aspettavo che questo video avrebbe interessato così tanta gente Alcuni hanno condiviso la mia opinione Altri invece erano contrari alle mie parole E io non potevo rispondere ad ogni singolo utente Soltanto tramite i commenti Ed è per questo motivo che oggi in questo video Vi esporrò il perché per me I film di Percy Jackson Non sono degli ottimi prodotti Quindi ragazzi cominciamo a mettere i puntini sulle i Io non giudico chi non ha letto i libri è Andato a vedere i film e gli sono anche piaciuti Alla fine ognuno ha i suoi gusti Ognuno ha le sue opinioni ed è giusto che le esponga alla fin fine. L'importante è che quello che va a esporre sia contestualizzato bene, non vengano dette soltanto che è basta e che ci sia rispetto per chi la pensa diversamente. Ok? Iniziamo dal primo film di Percy Jackson, ovvero quello del 2010. Percy Jackson è Idee dell'Olimpo Il lato dei fulmini, adattamento dell'omonimo libro scritto da Rick Riordan, nonché il primo della saga del giovane semidio new yorkese. Ci tengo a precisare che io non mi lamento che vengono fatti alcuni tagli o degli adattamenti rispetto all'opera originale. Se vuoi cambiarmi l'etnia o l'età dei personaggi, ok. Se vuoi fare dei cambi o dei tagli per riadattare meglio la storia di un libro in un film, va benissimo. È chiaro che alla fine si tratteranno di opere diverse tra loro, come è chiaro il fatto che un libro di 300 pagine tipo non può essere trasposto per intero in un film dalla durata di un'ora e mezzo o due. Anche i film di Harry Potter, nonostante presentino delle nette differenze dai libri, sono, tranne i sei, degli ottimi film tutto sommato, perché mantengono una certa coerenza narrativa e tengono salda l'alore dell'opera originale da cui prendono ispirazione. Percy Jackson, Idea dell'Olimpo e Il Lato dei Fulmini, invece, è un prodotto mediocre. Nonostante cerchi di mantenersi fedele al libro questi presentano dei cambiamenti delle eras, che non stanno minimamente in cielo e in terra e mandano a appena tutto quello che lo scrittore Riordan era andato a costruire intorno a questa saga fantasy. Ad esempio la rappresentazione del campo mezzo sangue, ovvero il rifugio dei semidei greci, che è molto diverso rispetto alla descrizione che ci ha dato Riordan nei libri Mancano ad esempio le 12 case, ognuna dedicata a un diverso dio greco in cui dormono i giovani eroi, sostituite nella trasposizione da abitazioni personali e devoluzioni Devo dire, è abbastanza brutta. Cioè, è come se in Harry Potter non esistesse l'assegnazione di un mago a una delle quattro casate di Hogwarts e Grifondolo e Strepeverde fossero dei titoli ad onore, ma assegnati così alla busta di cane. Senza logica cioè capite che non ha senso l'esistenza delle case è anche una cosa importante per la trama dato che alcuni impicci che vengono mostrati nei libri della saga di Percy Jackson e nella saga di Eroi dell'Olimpo, seguito della prima riguardano anche l'assenza di case di alcuni dei per esempio le case degli dei Ade o Nemesi per i loro figli non ci sono nel campo mezzosangue non essendo tra i 12 dei che risiedono sull'Olimpo e quindi i loro figli vengono smistati nella casa di Hermes assieme ai suoi figli poiché il dio messaggero è il protettore dei viandanti e quindi ospita oltre a questi tipi di semidei, anche gli indeterminati Ovvero quelli che ancora non sanno quale sia il loro progenitore divino Oltre a questo ci sono scelte di trama davvero imbarazzanti e assurde Come il fatto che la folgore sia sempre stata nascosta all'interno dello scudo di Percy Che gli è stato donato da Luke Scoperta tra l'altro questa cosa proprio quando Percy lo getta a terra a caso proprio mentre si trova davanti ad Ade Proprio il dio a cui doveva arrivare la folgore secondo Luke Proprio quando la sceneggiatura di Madrema richiede che la folgore venga mostrata ad cabustare Con un espediente narrativo brutti. Perché seguite questo mio ragionamento? Se la folgore è sempre stata nascosta dentro lo scudo, che si è aperto solo gettandolo a terra in pratica, poteva benissimo succedere anche nello scontro con Medusa o Lidra. Cioè questo non ha senso. Nel libro Persi non ha sempre avuto la folgore con sé. Infatti lui parte per entrare nel regno dei morti, poiché è convinto che sia stato proprio Ade ad aver rubato la folgore, in quanto una possibile guerra arricchirebbe molto il suo regno. Nel film invece hanno dovuto mettere come motivo del viaggio l'andare a salvare sua madre ma vabbè. Una volta arrivato negli inferi dinanzi ad Ade, scopre da quest'ultimo che lui non c'entra niente con il furto della folgore anzi, viene trovata nello zaino di Persi, stranamente pesante dall'entrata negli inferi. Questo perché Ares, il dio della guerra, complice di Luke, a Denver dopo aver indicato ai tre ragazzi un passaggio per Las Vegas dà anche degli zaini con cibo denaro e vestiti. Con la particolarità che nello zaino di Persi si sarebbe manifestata la folgore di Zeus una volta che il semidio sarebbe entrato negli inferi. Inoltre questo non era neanche del tutto il pieno di Luke Luke ha nascosto ad Ares la faccenda di Crono ed è a lui che doveva arrivare la folgore. Le scarpalate che gli ha donato a Percy erano maledette in modo che una volta che Percy sarebbe giunto negli inferi queste l'avrebbero trascinato nel pozzo che conduce al tartaro dove sta Crono. Questo ha senso. In conclusione il primo film di Percy Jackson è un prodotto mediocre brutto che ha rovinato una trama perfettamente scritta nei libri e ottimamente fedele ai racconti mitologici per una storia scontata e commerciale e questo è veramente un peccato perché alla fine tutto sommato il pregio che ha questo film è l'ottimo cast di cui vanta. Logan Lerman per esempio è stato un ottimo Percy Jackson a me è piaciuto un casino e questo vale anche per gli attori che hanno interpretato personaggi secondari c'era anche la Turman che interpretava Medusa ed era bellissimo cioè mi è piaciuta molto la sua interpretazione e questo è veramente veramente uno spreco uno spreco di talento uno spreco di potenziale di materiale cioè io non mi lamento nemmeno per lo scontro con l'Hydra che non era minimamente presente nel libro però tutto sommato a me è piaciuto ad esempio e poi <ride> e poi è arrivato il secondo film Percy Jackson I Dei dell'Olimpo Il Mai dei Mossi film del 2013 la me... Se il primo film cercava in qualche modo di mantenere una certa fedeltà con il primo libro cercava anche di riuscire a portare a casa un buon lavoro, tutto sommato, anche originale sotto alcuni punti di vista, nonostante alcune penose scelte di sceneggiatura. Il secondo film è un ammasso di robe messe così a costa di cane, non solo del secondo libro, ma anche dei successivi tre. Molte delle scene iniziali del libro, per esempio, sono state completamente eliminate nel film. Ad esempio la corsa delle brighe o l'attacco delle strigoni alla scuola dove va persi mai mostrata nel film. Così come l'isola della Maga Circe, le pecore carnivore di Polifemo messe a protezione del vello d'oro, tutte cose che mandano in vacca il film e anche quelli che sarebbero usciti dopo Sì perché tutte le cose che hanno tagliato e cambiato malamente Come quelle che vi ho citato poco fa Erano elementi importanti, essenziali Per i fini della saga di Percy Jackson Come anche per i fini della saga di Eroi dell'Olimpo Come per i fini della saga di, delle sfide di Apollo Quindi importanti anche per i futuri film che sarebbero dovuti uscire E qui sono andati tutti quanti Appena e poi Crono Crono Il principale antagonista della saga Il timore dei dei greci Diventa solo un mostro Senza cervello Che fa tutto Tranne che essere Il titano del tempo La lama maledetta Che viene cambiata La grande profezia Tutta cambiata La gusta di cane Ma vi rendete conto? Cioè come si è arrivati A mettere su una sceneggiatura Priva di pathos Senza emozioni Senza quella magia Che si riusciva a percepire e Ad immaginare nei libri Del resto il film fu un completo flop a botteghino Venne criticato malamente soprattutto dai fan dei libri Anche dallo stesso creatore di questi libri E alla fine la saga cinematografica venne cancellata Ah vi ricordate quando poco fa vi ho detto che questo film mi sembra un ammasso di robe a cavolo di cane Anche dei libri precedenti che sarebbero dovuti essere la base dei film successivi Bene nel precedente video di Percy Jackson il mio caro amico collega Wiley Mi scrisse un commento illuminante su questa cosa Un attimo che vi leggo alcune delle sue parole gli attori avevano firmato per tre film perché la saga doveva essere adattata in tre film E il bello è che la saga di Percy Jackson è costituita da cinque libri La saga di Percy Jackson i Dei dell'Olimpo Vediamo, vediamo... Sigmund Freud Nasha Freiberg in Moravia Grande esponente Interpretazione dei sogni della mente umana è, è Perfetto questo libro mm? Sì, perfetto oh, oddio. Oh, oh. Bene Ricomponiamoci? Credo che questo fosse tutto quello che avevo da dire sui due film di Percy Jackson. Non credo che ci sia nient'altro da aggiungere su questa cosa quindi gente qui finisce il video spero che vi sia piaciuto vi prego di non scannarmi nei commenti se siete contro di me è giusto esprimere la propria opinione è giusto anche essere in disaccordo io vi leggerò e vi ascolterò molto attentamente sono veramente curioso di ascoltare le vostre opinioni su questo argomento e niente ragazzi qui finisce il video se vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei futuri video come al solito sotto in descrizione trovate i link ai miei social se volete stalkerarmi e niente conoscermi, tipo quello che faccio su YouTube eh, vabbè eh, e noi ci rivediamo con un nuovo video bye bye